Ciao, sono Luca di Mr. Gadget e sono qui per eh, rianimare un prodotto che potrebbe sembrare un po' ormai eh, diciamo datato, perché vi parlo del Galaxy S8. Cosa cambia con il nuovo Android 8 Oreo? Beh, in realtà le novità sono tante, sono anche molto eh, interessanti, in alcuni casi portano anche alcune delle novità che vengono introdotte proprio in questi giorni sul Galaxy eh, S9. Parto immediatamente con il dirvi una cosa importante, eh, ci sono delle novità che riguardano eh, le notifiche le notifiche potranno essere raggruppate eh, per eh, categorie questa è una delle funzionalità di eh, android 8 ma avete anche eh, alcune funzionalità che non vi mostro in questo momento perché non ho alcuna applicazione che sia in grado di farlo ma eh, nuove funzionalità per cui potrete interagire con le applicazioni già direttamente dalla barra di eh, notifica a proposito di notifica una cosa importante vedete questo badge eh, che eh, trovate eh, con il numero di messaggi che sono inseriti in Facebook annullando eh, un'applicazione nel pannello delle notifiche vedete sparisce anche il badge eh, sul telefono questo eh, evita un po di eh, diciamo notifiche ridondanti che sono tipiche eh, del eh, mondo android resto proprio eh, sulla home eh, per mostrarvi un altro dettaglio quando voi eh, premete eh, a lungo su un'applicazione se l'applicazione è compatibile con questa funzionalità oltre a rimuovi da home disinstalla o seleziona degli elementi trovate anche delle funzioni che sono eh, innescate e sono praticamente inserite nell'app stessa, guardate ad esempio con eh, Twitter, abbiamo il cerca, il nuovo tweet e anche un nuovo messaggio diretto oppure l'ultima eh, notifica con l'email, ad esempio la composizione oppure la lettura dei messaggi di un eh, particolare eh, account. Ehm, questo secondo me è un dettaglio eh, interessante perché eh, rende la schermata home molto più viva, molto più eh, interattiva e molto più facile eh, da utilizzare. Non solo, avete anche un'altra funzione eh, importante, ovvero le doppie applicazioni per eh, le app, il doppio account per le app. Entrate nel eh, menu avanzato e arrivate proprio, l'ho perso in questo momento come al solito, perdo il eh, momento in cui andare eh, a trovare essenzialmente questa informazione eccolo qua il doppio account per nel caso delle applicazioni da me installate per eh, whatsapp snapchat facebook eh, skype telegram eh, e messenger ma a seconda dell'applicazione che avete eh, installato potrete utilizzare il doppio account a più riprese no? e vedete eh, viene eh, chiesto se installare una seconda applicazione per utilizzare eh, il doppio account c'è un'altra novità importante che riguarda la eh, tastiera eh, e guardate, eh, viene resa disponibile a seconda di quello che voi utilizzate. No? Vedete, in questo caso la riga alta della tastiera eh, non permette di fare selezioni eh, particolari, però se vado ad esempio nel programma eh, Messaggi, vedete che posso alternare eh, o il testo che ho digitato di recente oppure anche nel caso di emoji appena utilizzate troverete delle emoji disponibili, altrimenti avete la possibilità di inserire delle GIF oppure degli adesivi e quindi degli strumenti un po' più avanzati anche per l'utilizzo della tastiera. Ci sono tantissimi miglioramenti nascosti che sono ovviamente quelli tipici di Android 8.0 ovvero il fatto che il telefono sia in grado di gestire i processi in modo più efficiente di interromperli nel caso in cui consumino eh, batteria. Novità anche per il eh, pannello eh, curvo, vedete che adesso eh, essenzialmente tenendo il pannello curvo premuto potete eh, spostarlo eh, all'interno del eh, telefono e poi eh, ci sono delle eh, novità per quanto riguarda eh, i caratteri, nulla di eh, straordinario, però il pannello curvo rimane uno eh, degli elementi distintivi eh, del eh, Galaxy S8. Importante invece sottolineare quello che eh, c'è di nuovo nell'always on display che vi voglio eh, mostrare eh, per eh, diversi motivi il primo è perché eh, ci sono eh, diverse mh, tipologie di orologio nuovo. non so ve ne pesco uno eh, a caso questo è un orologio nuovo eh, quest'altro anche è una eh, novità rispetto a quelli che c'erano eh, disponibili in precedenza e poi perché altra cosa eh, importante potete scegliere la trasparenza anche delle notifiche quindi eh, quanto intensa è la luminosità della notifica che appare sul display quando il telefono è eh, bloccato quindi sia il blocco schermo che l'always on eh, display migliorano drasticamente vi dirò che c'è anche una novità di sicurezza eh, importante perché potete disattivare pin o pattern e continuare ad utilizzare i controlli biometrici eh, ovvero la scansione dell'iride eh, quella del volto oppure eh, l'impronta eh, digitale un dettaglio che riguarda Smart View è il fatto che eh, quando voi essenzialmente attivate Smart View lo potete fare anche eh, dal eh, menu. Eh, vedete, mh, con Smart View vi collegate essenzialmente ad un prodotto che abbia lo standard eh, Miracast. Quindi, con il, eh, la duplicazione dello schermo, potete scegliere di spegnere il eh, display eh, del vostro eh, telefonino, una cosa che prima eh, non era possibile. Altro dettaglio eh, interessante arriva eh, dal mondo di Samsung Cloud. Eh, un po' più eh, curato diciamo, il dettaglio su Samsung Cloud potete vedere ad esempio come utilizzate il vostro spazio con quali eh, contenuti che sono eh, dentro il telefono e tra l'altro quando utilizzerete eh, trova il mio smartphone, eh, find my mobile eh, nel caso doveste smarrire il vostro telefono sarete in grado tra l'altro di eh, disattivare la vostra eh, cartella personale quella eh, segreta e eh, volendo anche quindi di eh, bloccarne eh, definitivamente i eh, contenuti. Mm. Ci sono delle novità anche per Samsung Dex ad esempio legate al Game Launcher per cui vedrete i vostri giochi a tutto schermo senza alcun tipo di eh, intromissione eh, e poi ci sono delle novità che riguardano eh, lo standard Bluetooth ad esempio adesso c'è lo standard anche EAAC e non solo eh, l'LDAC di eh, Sony, l'LDAC, eh, non solo questo perché anche novità che riguardano Samsung Health ad esempio la possibilità di vedere in tempo reale quanti passi avete fatto senza bisogno di entrare nell'applicazione direttamente nella base delle notifiche. Facendo un tap sul widget dell'orologio andate eh, direttamente all'applicazione eh, connessa e poi eh, non solo perché l'orologio adesso eh, funziona anche in modalità eh, landscape. Insomma, sono tante le novità che sono introdotte nel Galaxy S8 potrebbero farvi tornare voglia eh, di utilizzarlo. Ma attenzione, perché manca pochissimo all'arrivo del Galaxy S9, ne parleremo tra pochissimo su Mr. Gadget. Ciao.